Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta panna e Nutella. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono Nutella, farina di tipo 00, zucchero, uova, panna, olio di semi d'arachidi, lievito per dolci, vanillina e un pizzico di sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta, posizioniamo la farfalla sulle lame. Mettiamo lo zucchero, le uova, il pizzico di sale ed azioniamo il bimbi per 10 minuti a velocità 4. Adesso con le lame in movimento a velocità 3 uniremo a filo prima la panna e poi l'olio. E facciamo amalgamare per un minuto, sempre a velocità 3. Togliamo la farfalla dalle lame. Aggiungiamo la farina. il lievito, la vanillina e azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 6. Versiamo il composto in uno stampo da 24 cm ben imburrato. Adesso metteremo a cucchiaiate la nutella nel composto. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30-40 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. La torta è cotta. Lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta, panna e nutella. Grazie e alla prossima ricetta.